Amici di Vending News, bentornati. Torna l'appuntamento con il nostro Vending Focus speciale Venditalia 2022. Come sto dicendo ormai in tutte le occasioni, Stiamo tamponando tutte le interviste che non siamo riusciti a fare nel corso della Quattro Giorni Milanese perché gli espositori erano davvero tantissimi, le novità erano altrettante davvero tantissime e così anche oggi siamo in collegamento diretto con un grande Player della distribuzione automatica. Siamo in linea con Pietro Cucconi, responsabile Vendite Italia per Foodness. Pietro, benvenuto sugli schermi di VendingTV.it grazie Fabio, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, io intanto, prima ancora di chiederti che cosa avete presentato nel corso della quattro giorni milanese, ti chiedo come è andata. Uh, Venditalia, quali sono le, le tue sensazioni a fiera terminata, come si dice in gergo, a bocce ferme? A bocce ferme. No, dobbiamo essere sinceri, la fiera è andata per noi molto molto bene, eh, per noi era la seconda fiera del Vending perché noi abbiamo approcciato a questo canale non più tardi del 2018, l'ultima occasione dell'ultima fiera, è andata molto bene, è andata molto bene mh. Siamo stati contenti, tantissime visite, tanto interesse, siamo un'azienda relativamente giovane nel canale vending, ma per noi il vending non è più un canale complementare, eh, ma sta assumendo per Foodness una collocazione sempre più prioritaria, anche grazie allo sviluppo di prodotti eh, innovativi e eh, impattanti. Eh, il lato positivo è effettivamente vero, cioè stai quello, è quello della presenza e i contatti che sono stati veramente tanti. Il eh, lato negativo, se vogliamo eh, identificare una, una negatività in questa, in questa bella manifestazione, è stata forse la breve durata, nel senso che il sabato eh, si è, è terminato il pomeriggio, quando poteva terminare la sera, insomma avere anche più contatti, più.. Eh, cioè, poteva, poteva avere una risoluzione migliore però insomma, in linea di massima è stata un'esperienza un molto positiva beh allora giriamo anche eh, la tua manifestazione di interesse per far sì che eh, Venditalia eh, duri quattro giorni interi, eh, coprendo quindi anche tutta la giornata di sabato all'organizzazione la Venditalia Servizi che anche quest'anno ha organizzato la fiera venditaria e ora è il momento delle novità tutto ciò che avete presentato io direi dopo quattro anni al popolo del venning sebbene voi siete estremamente presenti in tantissime fiere dal SIGEP al cibus e in tanti altri casi eh, riuscite a dare sempre le novità in tempo reale e le novità nel vostro caso sono tantissime da dove cominciamo, Pietro? Sì, eh, faccio un escurso un po' sulla, sulla, nostra, sulla nostra azienda come missione eh, prima di, eh, prima di eh, parlare dei prodotti che abbiamo presentato. Cioè, è chiaro che la missione di, eh, di questa azienda è quella di creare prodotti di forte impatto. Eh, sui consumatori in linea chiaramente con le richieste eh, del mercato perché è inevitabile che i consumi eh, hanno subito nel tempo un cambio eh, generazionale questo è un dato di fatto eh, la peculiarità di, dei nostri prodotti eh, è implementata anche sulla, sulla label cleaning cioè ossia eh, sull'utilizzo di materie prime identificate come superfood e riducendo drasticamente il numero di ingredienti eh, sulle etichette cioè facendo l'etichetta sempre più forte eh, partendo con dei prodotti, quando siamo partiti in origine prodotti no OGM, senza grassi idrogenati senza olio di palma, senza glutine, senza lattosio, senza zuccheri togliendo, eliminando praticamente lo sciroppo di glucosa e di zuccheri semplici e addirittura e gli additivi eh, presentando un prodotto sempre più orientato al benessere eh, il vending abbraccia una clientela molto variegata, eh, sem sempre con consumatori più esigenti. Eh, il nostro, eh, la nostra identificazione chiaramente eh, deriva dall'Orica, dal bar dove noi siamo nati. Eh, e questi clienti non si accontentano più delle solite bevande calde e fredde, anche riprendendo il discorso di prima, in virtù di un trend di consumi che sono che sono e si stanno ancora modificando e quindi noi stiamo diventando partner sempre più eh, impattanti e affidabili in questo in questo mercato in questo mondo eh, in venditalia abbiamo lanciato eh, un prodotto che eh, è unico nel suo genere un prodotto freddo che è praticamente è il my Chico, che è una crema caffè in brick in, in coppetta da 125 grammi senza lattosio e senza glutine in pratica cosa abbiamo fatto abbiamo replicato un prodotto che già noi eh, distribuiamo nei bar eh, nel, nel, nel canale oreca eh, che si avvale dell'ausilio di, un, di una macchina di una sorbettiera, eh, dunque un prodotto di trasformazione che si, si prepara con prodotto solubile e in una sorbettiera. l'abbiamo replicato in una coppetta eh, pastorizzato in UHT che si conserva a temperatura ambiente va consumato freddo ed è un prodotto unico e, e di fatti abbiamo avuto anche un successo e stiamo avendo un successo eccezionale e questo per quello che riguarda il freddo poi chiaramente abbiamo una linea di snack e una linea di aloe eh, che eh, segue il canale del freddo ma questa è la, la novità in assoluto la novità che stiamo comunque inserendo in tutti, tutto il canale dei distributori automatici e poi poi eh, abbiamo una linea di prodotti eh, caldi, eh, dei solubili caldi che eh, prendendo eh, per, per spunto quello che ho detto inizialmente sono prodotti che sono eh, bevande funzionali senza zuccheri, senza lattosio, senza glutine eh, addirittura il ginseng amaro senza additivi, noi ci pregiamo del fatto di avere un ginseng amaro eh, da, da proporre in distributori automatici che può essere bevuto da un intollerante al lattosio, agli zuccheri e eh, al glutine. Di conseguenza posso prendere una miriade di clienti che prima col il Classico normalmente non si potevano prendere. E queste sono le vere novità che noi presentiamo e lo studio di questi prodotti, lo sviluppo, la ricerca che abbiamo in azienda eh, ci permette di alzare l'asticella sempre più. Sempre, ogni anno cerchiamo di alzare l'asticella con prodotti nuovi e sempre più innovativi. Ma io devo bacchettarti Pietro perché hai dimenticato una delle grandi novità. Che avete portato a Venditalia le capsule di eh, solubili che possono essere erogate anche con acqua fredda attraverso un distributore dolce gusto. Certo, certo, no, no, no, non mi sono dimenticato, hai ragione. E, e questo riguarda il canale vending che eh, fa rivendita. Io stavo parlando della, della gestione dei distributori automatici. Sulle rivendite, dopo abbiamo lanciato, chiaramente noi siamo produttori di capsule, produciamo capsule Dolce Gusto, produciamo capsule in espresso e a modo mio, e sul formato Dolce Gusto, dove è quello dove ci si può lavorare di più con prodotti solubili, abbiamo presentato quest'anno una linea di capsule di succhi di frutta, molto innovativa, fatta con... 36 grammi di purea di frutta 100 naturali eh, senza zuccheri aggiunti ed è una novità è una novità a tutti gli effetti e questa è, riguarda il canale vending sulla rivendita su quelli che comunque utilizzano le capsule per fare lo cs per il canale home il canale uffici ed è una novità pazzesca l'abbiamo unita a un a un altro prodotto che era il caffè shakerato, che anche questo è una novità sul, sul canale del vendi perché abbiamo replicato un prodotto in capsula che è lo stesso caffè shakerato che viene servito al bar eh, con tanto di blender e shaker e tutto. Ehm, in più, alla nostra già attuale gamma di capsule che si avvale di almeno 50 referenze, tutte sempre senza glutine, senza lattosio e senza zucchine. Hai ragione, ha ragione. A, a riprendermi perché le, le capsule effettivamente dei succhi di frutta hanno un'importanza eh, notevole. notevole. E cioè, abbiamo avuto un successo anche questo, sulle, sulla presentazione, sugli assaggi. Perché in realtà è poi un succo di frutta a tutti gli effetti. Beh, io ti dico che mi ha colpito particolarmente perché eh, ne sono rimasto favorevolmente colpito nel momento in cui mi sono fermato per una pausa, ti ho detto dammi qualcosa da bere, mi hai dato appunto uno di, uno di questi prodotti sì, e sì. ho strabuzzato gli occhi e ho detto Cribbio sono davvero buonissimi, per, proprio per le loro caratteristiche prevalenti e allora per tutti coloro che a questo punto desiderano contattarvi avere maggiori informazioni senza alcun impegno e chissà instaurare con voi un rapporto commerciale anche con pochi prodotti inizialmente esiste un indirizzo email a cui poter scrivere senza alcun impegno lo ripeto? Sì, sì, chiaramente la mail info foodness.it è sufficiente chiedere informazioni campionature, visite perché possiamo, siamo in grado di andare a visitare qualsiasi qualsiasi eh, possibile cliente eh, per presentare i nostri prodotti, per as fare assaggiare i nostri prodotti, perché comunque il test è determinante, eh, la prova di assaggio è determinante, come dicevi tu, quando hai assaggiato il prodotto, insomma, si rimane molto stupiti di questa cosa qua, perché è impensabile... Eh, fino a poco tempo fa pensare all'erogazione di un succo di frutta in una capsula dolce gusto, con una macchinetta dolce gusto, questo è vero. Eh, no, no, basta, basta essere contattati sulla nostra info, foodness.it, noi siamo in grado di eh, andare a trovare qualsiasi cliente o anche a spedire campioni sui, sui, loro, sui loro punti vendita, eh, senza alcun problema io sono rimasto favorevolmente sorpreso e devo dire lo saranno anche coloro che vi scriveranno perché sono assolutamente certo della bontà dei prodotti che andate a realizzare e distribuire ai gestori italiani anche i negozi specializzati non dimentichiamolo e allora Pietro io intanto ti ringrazio vedo che c'è gente lì intorno. Sì, e... Siamo, siamo, e... siamo in uno showroom nostro. Ecco, <ride> allora diciamo da una parte è il bello della diretta, dall'altra è bello vedere poi alle tue spalle appunto tutto ciò che avete nello showroom perché vi rappresenta è davvero un po' come stare in fiera quando si portano tutte sì, sì. le novità per mostrarle è un piccolo a... stand eh sì, assolutamente sì allora Pietro, lascio te a coloro che vogliono visitare il vostro showroom ti ringrazio per eh, la preziosa spiegazione e ci rivedremo certamente in una delle prossime fiere, grazie grazie, grazie di cuore, a te, Pietro. grazie a voi tutti grazie dell'ascolto,